1 novembre 1956. Muore Pietro Badoglio. Protagonista della storia italiana della prima metà del Novecento, sulla figura del generale si sono confrontate tesi storiografiche diverse e talvolta opposte. Militare e capace, capo del governo dopo la caduta di Mussolini il 25 luglio 1943, egli, dopo l'annuncio dell'armistizio, abbandona l'8 settembre Roma, lasciando senza direttive le forze armate e l'intera popolazione alla merce delle rappresaglie tedesche. 1 novembre 1943 We'll